Che va valutato, va letto, va considerato dal punto di vista sistematico, non si sa ancora nemmeno se ci sarà un'impugnativa eh, di qualche tipo. Quindi prima ancora di porsi, per non parlare delle linee guida del garante europeo, che sono considerate addirittura di natura supercostituzionale, quindi... Questa espansione incontrollata della soft law eh, è un'ulteriore confessione di fallimento del, dell'ordinamento giuridico rispetto alla sua capacità di garantire un'effettiva tenuta dei diritti, che alla fine vengono eh, gestiti, non, non so dire nemmeno se tutelati o lesi, eh, da soggetti che per istituto non hanno questa, eh, questa funzione. Il che ci porta a questo punto a domandarci cosa sia effettivamente il potere. Eh, visto che sono già le 5 e un quarto e abbiamo, credo, un'altra ventina di slide da trattare, non entro troppo nel merito di questa, di questa parte più, eh, eh, diciamo, generale e vi rinvio a eh, quello che trovate in nota, è un TED-Ed del 2014 molto bello, si chiama How to Understand Power, che... Eh, spiega in modo estremamente netto, in modo estremamente chiaro qual è la relazione fra potere e cittadino. Ed è un, uh, un TED molto chiaro per capire poi tutto il ragionamento che c'è rispetto al, uh, al rapporto fra tecnocontrollo e uh, sopravvivenza dello, uh, dello Stato. Perché se uh, individuiamo uh, le fonti del potere in questi sei elementi, vediamo subito come le tecnologie diventano un elemento fondamentale. La possibilità di esercitare la forza fisica, che è il monopolio del, del governo, viene meno nel momento in cui eh, è vero che c'è il tecnocontrollo, ma è anche vero che la stessa tecnologia può essere utilizzata in funzione anti-istituzioni. Eh, le criptovalute non sono un problema, e su questo vi rinvio a un, uh, un articolo che ho uh, pubblicato su Ragion Pratica, ma è tutto disponibile poi liberamente sul, uh, sul, mio, sul mio sito. Uh, il problema creato dalle criptovalute non è un problema di uh, uh, riciclaggio, ma è un problema di anche qui di ordine pubblico, e cioè di sottrazione, di messa in crisi del controllo dello Stato sulla creazione del valore. Battere moneta è sempre stato un attributo della sovranità, le prime teorizzazioni formali risalgono credo al XVI secolo con Baudin, ma il concetto è nella sostanza che il controllo del valore, cioè di ciò che regola gli scambi, è una forma di controllo sui cittadini. Se uno strumento tecnologico eh, mi consente di generare e trasferire valore senza il controllo dello Stato, sto minando la possibilità per lo Stato di esercitare la, la sua funzione di controllo nei confronti dei cittadini. E qui cominciate a vedere che eh, lo scenario comincia a cambiare forma, comincia quasi a ribaltarsi. Non stiamo più parlando di tecnocontrollo dello Stato nei confronti dei cittadini, ma di possibilità tecnologica di sottrarsi al controllo dello Stato, non in nome di questa omnipresente privacy, ma in nome di un progetto anarchico, concettualmente parlando, molto più, eh, molto più strutturale. Eh, Un'altra forma di, di, di, di esercizio del potere dello Stato è appunto l'uso della legge e, e della burocrazia. Pensate in che modo la, eh, il processo telematico ha scardinato il sistema della pubblicità dell'udienza e quindi del controllo diffuso della cittadinanza sull'operato del potere giudiziario. C'è una circolare che, non so se sia mai stata eh, abrogata, addirittura vallata anche dal Consiglio nazionale forense, sulla base, del quale, sulla base della quale è vietata la registrazione delle udienze eh, a distanza. Con buona pace della pubblicità appunto dell'udienza e della possibilità di chiedere che questo venga eh, eh, venga eh, venga fatto. Norme sociali, soft power, il soft power è il corrispondente del soft law. Eh, riti sociali, eh, prassi, creazione di tribù, tutte queste eh, modalità di relazione sociale che peraltro sono storicamente sempre state presenti nella storia della società adesso trovano un'accelerazione nella, nella disponibilità di piattaforme di social networking. Non stupisce quindi l'interesse dello Stato, degli Stati, degli esecutivi in particolare di poter accedere a questi dati e poter controllare perché come dimostrano appunto i fatti legati alla pandemia alle proteste uh, maturate nella della, uh, per la gestione politica della pandemia, i social network hanno avuto un ruolo fondamentale in termini di destabilizzazione dell'ordine pubblico. E qui cominciate anche, ancora una volta a vedere che la polarizzazione, buoni cattivi, stato cattivo che controlla, cittadino vessato che si deve difendere, eh, questa polarizzazione in realtà funziona male perché non è nelle, non è nelle cose. Analogamente, analogo discorso vale per quanto riguarda il social drive costituito dalle ideologie, che nel momento in cui Uh, diventano immediatamente uh, diffuse, si possono propagare uh, molto molto velocemente, cre possono creare dei picchi di reattività uh, che ancora una volta mettono in crisi il, la possibilità di, di governo. E da questo punto di vista c'è anche da dire che il controllo uh, pubblicistico statale su questo tipo di di attività è, è o sta per diventare o diventerà una delle attività fondamentali per le, le funzioni di pubblica sicurezza che si occupano di controllo, di controllo politico. Da ultimo il problema del potere si confronta con la gestione delle folle. Voi sapete che le folle sono un bioma, nel senso che sono a tutti gli effetti un organismo biologico che è superiore alla somma uh, dei, dei singoli componenti che ne fanno parte. C'è un bellissimo lavoro oramai molto datato, di fine 800, la psicologia de Full, uh, ma che però conserva ancora una, uh, un, una capacità euristica, una capacità esplicativa notevole per spiegare quali sono i meccanismi che mettono in moto che governano il funzionamento delle folle, in particolare l'abbassamento del senso critico e della capacità di capire quello che sta accadendo. Per chi di voi ha mai partecipato a un concerto rock eh, con decine di migliaia di persone, eh, questi discorsi dovrebbero essere abbastanza familiari perché eh, succede spesso purtroppo che da qualche parte qualcuno comincia a spingere oppure qualche imbecille grida al fuoco o altre cose e eh, provocando così una vera e propria reazione automatica per cui si viene schiacciati o si viene presi nel flusso senza nemmeno capire il perché sta succedendo. Vengo spinto, l'unica cosa che posso fare è spingere a mia volta. Eh salto questi, eh, questi punti per arrivare al, eh, al cardine di tutto, di tutto il discorso, che ci spiega poi eh, il problema del tecnocontrollo. Se dobbiamo regolare eh, il potere, diamo per scontato che il potere abbia un superiore, debba avere un superiore non reconnaissance. Questo eh, superiore non eh, reconnaissance, reconnaissance è, la, eh, è la democrazia, ma soprattutto è il rule of law cioè il concetto che eh, nessuno è al di sopra della, eh, della legge. In realtà non solo sono, in... questa cosa non è nemmeno in... stata inventata dagli inglesi con la magna carta, come tanto piace dire ai giuristi anglosassoni, perché già Cicerone nella Procluenzio scriveva che eh, legum servisum ut, ut liberi esse possimus, quindi con leggero anticipo eh, sulla necessità politica di mettere un freno al allo strapotere del, del sovrano, eh, il diritto romano già conosceva il, eh, il concetto di primato della legge. Però perché il rule, il rule of law possa funzionare è necessario che ci sia un potere condiviso fra i consociati, perché altrimenti si realizza una situazione tutto sommato eh, paradossale eh, sulla base della quale se il problema è avere una legge, va bene, me la faccio, io che comando e che eh, non ho... Non devo rispondere di, di nulla a nessuno e quindi eh, abbiamo risolto il problema. Trovate in questo libro eh, appena uscito, di cui vi suggerisco eh, vivamente la lettura, eh, una ricognizione eh, sullo stato attuale in rapporto anche all'impatto eh, costituito dalle tecnologie del concetto di, eh, di rule of law nell'ordinamento eh, eh, occidentale. Eh, Dicevo che eh, il problema strutturale del rule of law è decidere se abbia una natura etica eh, e dunque ontologica oppure se abbia una natura eh, formale o valutativa. Riconoscerete in queste consider considerazioni il dibattito eh, storico, direi quasi secolare, se non millenario, eh, del rapporto fra diritto naturale e poi la... la concetto di diritto positivo e via discorrendo sta di fatto che eh, ancora oggi il regicidio, eh, l'assassinio politico che sono che, eh, e quindi l'utilizzo della forza della violenza eh, da parte di uno stato nei confronti di, di individui o di altri stati senza che ci sia una uno stato di guerra, una condizione eh, formale di guerra dichiarata secondo le leggi del diritto internazionale eh, di guerra, bene, l'esistenza di questi comportamenti mette in crisi il concetto di rule of law, perché eh, le, le cosiddette targeted assassination, cioè gli omicidi mirati, che sono tuttora ampiamente praticati da, anche da stati insospettabili, vi basta cercare sulle cronache per vedere che eh, eh, dagli Stati Uniti alla Russia, alla Francia, eh, a Israele, che non, non ne fa assolutamente mistero, eh, l'eliminazione fisica di avversari, eh, di avversari dello Stato è una, un comportamento assolutamente accettato e, e tollerato. Il problema però eh, di attribuire un valore assoluto al rule of law è quello di creare, eh, di, di, di farci trovare nel eh, paradosso del, dell'onnipotenza. Eh, conoscerete sicuramente questo eh, vecchissimo eh, paradosso filosofico eh, che viene formulato normalmente in questo modo, eh, definita la forza irresistibile, una forza che non può essere eh, arrestata è un oggetto inamovibile come un oggetto che non può essere spostato, cosa succede se applica una forza irresistibile a un oggetto eh, inamovibile? Per rispondere a questa domanda dobbiamo per forza interrogarci su come funziona la tassonomia del, del potere. Abbiamo dei consociati che si radunano in un'assemblea, un parlamento, e eh, la regolarità, della la, la sicurezza del, di, questo, di questo sistema è garantita a tre livelli. È garantita dalla magistratura che si occupa di reprimere gli illeciti, è garantita dalle forze di polizia che appunto esegue, eh, svolge compiti di pubblica sicurezza, ed è garantita dalle attività di intelligence che, a seconda di quello che succede in vari paesi, in ogni caso si occupano di tutta quella parte eh, di eh, minacce per, eh, per lo Stato che non, eh, che non trovano possibilità di essere gestite dagli altri due ambiti e quindi possiamo ipotizzare un grafico eh, del potere eh, che funziona in questo modo, andiamo dalla parte più scura dove c'è il segreto a quella più, più aperta, dove eh, governata dalla trasparenza e dalla pubblicità eh, del, del controllo sull'operato, eh, con in mezzo un ruolo ancipi, un ruolo bicipite del, delle forze di polizia che da un lato collaborano con la magistratura, ma dall'altro lato però hanno anche la loro funzione più eh, legata ad una raccolta eh, informativa. E dunque eh, da un lato abbiamo al massimo dell'oscurità la national security e dall'altro al massimo della trasparenza il processo penale che, hanno una che obbediscono appunto a delle esigenze di tipo totalmente diverso. In realtà la situazione è abbastanza più complessa perché non abbiamo solo questi tre interlocutori ma dal punto di vista delle attività eh, non, a, non immediatamente percepibili abbiamo per esempio quelle dei, del, lo, del, del lobbismo e delle, eh, delle logge in generale dei gruppi di, di potere dall'altro lato invece abbiamo i gruppi organizzati che possono andare da forme assolutamente legittime come le associazioni sindacali a forme meno, meno accettabili come eh, l'estremismo eh, politico eh, di, varia, di varia natura quello che si crea quindi in realtà fra questi eh, ambiti è una, uno scambio corti, continuo di, eh, di informazioni eh, che però eh, in pratica a volte produce dei cortocircuito e altre volte, come nel caso del, eh, della gestione eh, de, dell'operato dei servizi di intelligence, eh, eh, provoca una circolazione molto limitata delle informazioni per cui sulla base di esigenze politiche informazioni che pure sarebbero utili per la, eh, per la pubblica sicurezza o addirittura per l'amministrazione della giustizia vengono celate per eh, per essere utilizzate in ambiti di tipo diverso e dunque da un lato Abbiamo eh, il concetto di segreto di Stato che serve per costruire un muro invali relativamente invalicabile fra le attività di intelligence e quelle della magistratura, ma abbiamo anche un sistema tale per il quale ai cittadini non è immediatamente consentita una forma un, uh, di, di controllo sul modo in cui uh, le forze di polizia esercitano i loro, i loro compiti se non appunto tramite questa giurisdizionalizzazione della quale abbiamo parlato.